Amici, follower, eh, sostenitori di Teologia 1, non so come dirvelo. Sono, dobbiamo essere, sono l'uomo più contento del mondo. Dobbiamo essere i più contenti del mondo. È eh, con immensa gioia, con, eh, con entusiasmo che ospiteremo su questo canale. E a Dio piacendo ci sarà un'intervista un a lui open source, quindi con tutti i canali collegati. Eh? Direi già la prossima settimana, se Giuliano mi ha detto giusto, abbiamo il piacere, l'onore, eh, non so più non so, non so, trattenermi, di avere la lettura della parola di Dio e il libro dei proverbi da una delle voci più più familiari, più di quelli che hanno dalla mia età in avanti ovviamente, ma delle voci cristiane in Italia, Gianfranco Piccirillo. Leggerà Per noi, per noi, attenzione, per noi in esclusiva, Gianfranco Piccirillo, andate a chiedere chi è Gianfranco Piccirillo se non lo conoscete, ma chi ha dalla mia età in su, anche più giovani, se lo ricordano, è uno di casa, è la voce, la voce del verbo, la voce del verbo, quindi, quindi lo avremo noi, 31 puntate, ospitato sul nostro canale la lettura del libro dei proverbi, non potete non sentirla, altro che radio, spegnete tutto, sentite Gianfranco, sentite la voce del verbo, il Signore ci parlerà nel cuore, ci terrà compagnia, pomeriggio, giorno, notte, e mi ha dato veramente una gioia infinita io Gianfranco l'ho conosciuto sentivo la sua voce per radio in tutte le radio d'Italia c'era Gianfranco in tutte le radio d'Italia quando ancora non c'era la possibilità di fare le dirette nazionali la gente passava le cassette in tutte andavi da Crotone a Torino sentivi Gianfranco Piccirillo che leggeva la parola di Dio ci teneva compagnia nelle notti ha tenuto compagnia per notti, giorni, interi, ore, ore, ore, ore, radio risposta, ma in tutte le radio d'Italia, in tutte le radio d'Italia, c'era Gianfranco Piccirino. Io l'ho conosciuto, ho avuto l'onore di conoscerlo, sono 41 anni che lo conosco, gli ho fatto uno scatto, <ride> quando ero un ragazzo, l'ho fatto diventare matto perché ero terribile, e ho una gioia infinita, e grazie anche a lui e alla sua testimonianza e lettura, che io in maniera modesta, modestissima, sono arrivato alla fede e pensate, pensate, trasmetteva a 500 neanche 500 metri da casa mia. E io che facevo, il radioamatore, così sentivo che c'era questa, questa, questa portante si chiamava, si chiama così tecnicamente, così vicina col radiogoniometro <ride> a pescarlo. Era dentro questa, questo palazzo eh, questo capannone con questa antenna incredibile e chi c'era? Era era lui che ha visto American Graffiti nella scena del ragazzo che cercava la ragazza con la macchina bianca, poi è andato a finire a Lupo Solitario. Vi ricordate la voce di Lupo Solitario che trasmetteva di notte eh, nel Midwest tutta la musica, eccetera? Bene, Gianfranco era per noi, così, trasmetteva la parola, la parola di Dio, è la parola di Dio. Averlo qua per me è un onore incredibile, gli ho dedicato una playlist, non potete non sentire la sua voce. I giovani voi che siete giovani non, non l'avete mai sentito sarà difficile perché lui ha smesso circa 12-13 anni fa poi ha cambiato settore eccetera e sentiremo la sua intervista a Dio piacendo che sarà in diretta anche su questo canale e, e, e con entusiasmo che ve lo, ve lo presento quindi vi mando questa questa puntata, questo assaggio del Libro dei Proverbi capitolo 1 e poi spero di averlo qua, ovviamente, mentre presenterà il progetto che farà con noi di lettura biblica sul Libro dei Proverbi. Gianfranco, mi taccio, il microfono è tuo, vai e facci sognare come hai sempre fatto. Ciao. Libro dei Proverbi. Proverbi capitolo 1. Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele, perché l'uomo conosca la saggezza, l'istruzione e comprenda i detti sensati, perché riceva istruzione sul buonsenso, la giustizia, l'equità, la rettitudine, per dare accorgimento ai semplici e conoscenza e riflessione al giovane. Il saggio ascolterà e accrescerà il suo sapere. L'uomo intelligente ne otterrà buone direttive per capire i proverbi e le allegorie, le parole dei saggi e i loro enigmi. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre e non rifiutare l'insegnamento di tua madre, poiché saranno un fregio di grazia sul tuo capo e monili al tuo collo. Figlio mio, se i peccatori ti vogliono sviare, non dar loro retta. Potranno dirti, vieni con noi, mettiamoci in agguato per uccidere, tendiamo insidie senza motivo all'innocente, inghiottiamoli vivi come il soggiorno dei morti e tutti interi come quelli che scendono nella tomba. Noi troveremo ogni sorta di beni preziosi, riempiremo le nostre case di bottino. Tu estrarrai a sorte la tua parte con noi. Non ci sarà tra noi tutti che una borsa sola. Tu però, figlio mio, non ti incamminare con loro. Trattieni il tuo piede lontano dal loro sentiero, poiché i loro piedi corrono al male, essi si affrettano a spargere il sangue. Si tende invano la rete davanti a ogni sorta di uccelli, ma costoro pongono agguati al loro proprio sangue e tendono insidie alla loro vita stessa. Tali sono le vie di chiunque si dà alla rapina. Essa toglie la vita a chi la commette. La saggezza grida per le vie, fa udire la sua voce per le piazze. Negli incroci affollati essa chiama, all'ingresso delle porte, in città, pronuncia i suoi discorsi. Fino a quando, ingenui, amerete l'ingenuità, fino a quando gli schernitori prenderanno gusto a schernire e gli stolti avranno in odio la scienza. Volgetevi ad ascoltare la mia correzione. Ecco, io farò sgorgare su di voi il mio spirito, vi farò conoscere le mie parole». Poiché quando ho chiamato avete rifiutato d'ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato. Anzi, avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere. Anch'io riderò delle vostre sventure. Mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso, quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso l'afflizione e l'angoscia allora mi chiameranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno. Poiché hanno odiato la scienza, non hanno scelto il timore del Signore, non hanno voluto saperne dei miei consigli e hanno disprezzato ogni mia correzione, si pasceranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dei loro propri consigli. Infatti, il pervertimento degli insensati li uccide e la prosperità degli stolti li fa perire, ma chi mi ascolta starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male.